Proseguiamo adesso l'analisi la, del della, della soluzione al nostro problema, migliorando un pochino il codice. Allora, guardiamo il flowchart. Il eh, flowchart, nel nostro caso, prevedeva, in base alla scelta, di determinare quale fosse l'importo. E in prima battuta abbiamo fatto delle scelte, delle selezioni in cascata, cioè una dietro l'altra. No? Eh, la, supponiamo che l'utente eh, scelga B, allora eh, viene letta scelta, si confronta se è scelta uguale a, scelta non è uguale a, quindi si va nel ramo falso, scelta uguale a B, l'importo è 10. Qual è il problema? È corretto, ma a questo punto... Non, visto che l'utente ha scelto B, abbiamo già capito qual è l'importo, non ha molto senso dover ancora controllare se scelta sia C, D o E, perché lo sappiamo già, abbiamo detto che la scelta era B, l'abbiamo già verificata e abbiamo già determinato l'importo. Quindi che cosa vorremmo? Una volta determinata la scelta, non vogliamo più dover eh, andare a verificare tutte quelle successive, perché l'abbiamo già trovata. Eh, allora, che cosa dobbiamo fare? Eh beh, dobbiamo andare nel ramo falso, no? Se eh, cioè, eh, Qui se scelta è uguale a C, cioè se scelta è scelta uguale a B, l'importo è 10. Diversamente, cioè se scelta non è B, allora andiamo, andremo qui a controllare se è C, D o E. Okay? Quindi lo facciamo nel ramo falso della nostra condizione. Iniziamo subito. Allora, iniziamo da A. Se la scelta è A, l'importo 8. Se la scelta non è A, cioè qui, ma solo lì, allora mettiamo la condizione scelta uguale B e se la scelta è B, l'importo 10. Porto uguale 10. Questa scelta uguale B, a questo punto non lo dobbiamo fare più. Okay. ok? Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo annidato le due condizioni. Cioè, gli abbiamo detto, se scelta A, l'importo è 8. Ok. Se non è A, quindi se è B, C, D o E, allora vai nel ramo falso. Ma in questo caso, se la scelta è A, non andremo più a testare se la scelta è B, C o D, perché passiamo da questo ramo del ciclo. La stessa cosa succede per B, cioè se la scelta non è A, supponiamo che sia C, allora io vado qui. Controlla, scelta è B? No. Allora siamo nel falso e qui andremo a dirgli la scelta è C. Se la scelta è C, l'importo è 7. Importo 7. Ok. Se la scelta non è C, controlleremo ancora se è D. E se non è D, controlleremo ancora se è Togliamo ancora questo. Okay. Allora, se la scelta non è C, controlliamo se la scelta è D. Scelta uguale D. Se la scelta è D, l'importo è 6 importo 6, ok. Se non è di, cosa vuol dire? Che non è né A né B né C né D. In questo caso noi abbiamo fatto l'ipotesi in cui l'utente non sbaglia mai e quindi qui gli assegniamo importo 15, Okay. Se volessimo, fare, vole, volessimo eh, controllare ancora che l'utente eh, abbia fatto una scelta corretta, allora questo non va messo, non andrebbe messo, andrebbe messo un'altra condizione, scelta, scelta uguale, controlliamo che sia uguale a D. Se l'importo è 15, ok, e questo è il caso di un errore, diciamo, potremmo anche mandargli un messaggio di errore qua, per esempio potremmo dire eh, scelta errata, mm? scelta errata. perché mancano le doppie virgole perché è una stringa, ok, ok, allora come vedete il flowchart è molto diverso da prima, non è più in cascata ma è annidato, cioè una condizione sta nel ramo di un'altra, sembra un po' più complicato, ma in realtà il codice è molto più efficace, perché se la scelta è A, io vado nel ramo vero, l'importo è 8, vado avanti, e non vado più a testare se la scelta B, C, D o E, ok? Vado a testarle solo se la scelta è diversa da A. Queste appunto si chiamano selezioni annidate. E le vediamo nel codice. Quindi adesso facciamo selezioni annidate. annidate. Allora, se la scelta è uguale a A, l'importo è 8 altrimenti, siamo nel ramo falso, vedete come lo pronuncio, altrimenti, in inglese si dice S, se la scelta è O e B, l'importo è 10, altrimenti, se la scelta è C, l'importo è 7, altrimenti, se la scelta è D, l'importo è 6, Altrimenti, se la scelta è l'importo 15, possiamo essere più precise e dire else scelta errata. Ok, vediamo se funziona. che c'è un errore perché ok avevo aperto due volte lo stesso lo stesso codice allora eh, qui abbiamo detto che a questo punto abbiamo delle selezioni annidate ok e quindi tutti queste questi controlli vengono fatti solo se la scelta non è a Mentre nel caso precedente venivano effettuati in ogni caso. Okay? Vediamo se funziona. Se io scelgo E, il l'importo da pagare 15. Se io sbaglio, cioè scrivo H, scelta errata, importo da pagare 0. Okay? Quindi questa è decisamente una soluzione eh, più efficiente. Se volete è un pochino più, più eh, meno immediata, cioè guardando questo codice ci metto un attimo a, eh, a capire che cosa deve fare il codice, perché ci sono tutti questi if dentro degli altri if. Allora nel prossimo video vedremo l'ultima tipo di selezione, che è quella multipla, eh, che rende semplicemente il codice molto più chiaro.